Carissimi amici, benvenuti su Cultura Web TV. Eh, sì, stiamo effettuando delle prove tecniche. Ah, volevamo ricordarvi che tutti i venerdì alle ore 10, in a pausa caffè, rubrica culturale dedicata all'arte e alla cultura, e il sabato dalle ore 22, la mucca pazza. Rubrica tra satira e cultura. Oh, chiamate, eh?